Grazie Presidente. Allora, uh, Sicuramente inizierò uh, ringraziando con dei ringraziamenti naturalmente doverosi, quindi anch'io ringrazio le mie colleghe Seccia e Paciocco con le quali ho uh, lavorato a, questo, a questa proposta per... Uh, eh, poco più di dieci mesi, insieme a questi ringraziamenti, mi ripeto, e eh, sono doverosi anche i ringraziamenti rivolti ai funzionari del segretariato che ci hanno supportato e mi permetto anche di dire sopportato in questi dieci mesi, sono i dottori Enrico Palladino, Simona Lombardozzi e Ermelinda Baffi. Eh, con i quali appunto abbiamo approntato, ci hanno supportato, ci hanno dato una grande mano nella, eh, nella redazione di, di, di questa proposta e, mh, che poi ha consistito non solo ehm, nella, l, come dire, nel, nella, nella modifica di, di atti di, di, di fattispecie già appunto, regolate già disciplinate e eh, magari. Anche eh, armonizzate rispetto a quanto accade in quest'Aula e altre questioni riguardanti delle eh, lacune che eh, dovevano essere necessariamente eh, sanate perché eh, magari si, non erano disciplinate e si basavano su delle consuetudini. Ma mi volevo eh, legare alle parole del, del collega De Priamo, che comunque lamenta la. Eh, ha lamentato senza neanche troppo polemica onestamente l'iter eh, un po' di questo regolamento perché condivido e condividiamo tutti quanti il fatto che eh, sarebbe dovuto, avrebbe dovuto essere un lavoro condiviso dell'aula perché ricordiamolo questo sarà un regolamento che eh, quando approvato eh, appunto riguarderà la, la disciplina di, questo, di questa assise. Eh, però è pur vero, vale anche la pena ricordare come è nata eh, la, la volontà di mettere mano a questa proposta. Eh, parliamo di agosto 2020, quando il Presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito cominciò a, a, far, a parlare di questa proposta nella Capigruppo, proprio per coinvolgere, nel, nel, io direi anche giusto intento, coinvolgere tutti i Capigruppo, nella modifica di questo regolamento, perché ricordiamolo che stiamo, eh, stiamo mh, continuando, facciamo le aule, eh, continuiamo a, eh, a procedere con, eh, appunto con i lavori, con un regolamento che di fatto non appartiene eh, all'Aula dell'Assemblea Capitolina, perché di fatto andiamo in proroga con, con il regolamento del Consiglio eh, Comunale e come ben sappiamo dal 2010 parliamo di Roma Capitale. Questo invito da parte del Presidente dell'Assemblea Capitolina non è stato raccolto neanche nei mesi successivi, nonostante i ripetuti solleciti. Pertanto la sottoscritta con la collega Seccia, che è vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, vicepresidente Vicario, e con la collega Pacciocca abbiamo deciso di prendere noi in mano la situazione e quindi eh, procedere ad una, uh, a questa, uh, insomma, lavorare per poi procedere a questa proposta che eh, appunto ha l'obiettivo, come hanno detto poi le, le mie colleghe, di eh, rendere più eh, efficienti, spediti i lavori eh, dell'Assemblea Capitolina, anche per un verso, diciamoli anche semplificandoli, le critiche che ci sono eh, state mosse, che in realtà poi comunque non, non sono novità, perché nel frattempo abbiamo eh, continuato le interlocuzioni, oltre nelle sedi eh, competenti istituzionali, quindi nelle commissioni, abbiamo comunque, nonostante la proposta riposta, forti eh, cinque firme, eh, abbiamo comunque proseguito le interlocuzioni con i gruppi politici delle opposizioni proprio per far sì che questo regolamento fosse il più condiviso possibile ed è una, eh, una cosa che ci auguriamo, infatti eh, come abbiamo anche eh, detto ai nostri colleghi delle opposizioni invitiamo anche a eh, firmare la, la proposta. Tanto più che gli emendamenti, molti degli emendamenti che la maggioranza presenterà, sono il frutto delle contrattazioni con, e comunque delle interlocuzioni più che contrattazioni con le opposizioni. Quindi eh, sommariamente questo possiamo dirlo, è di fatto anche un lavoro condiviso con, eh, con l'Aula. Niente, ho terminato, vi ringrazio.